Cosa avete fatto nelle vostre vacanze, festività? Eh, magari qualcuno può dire, eh, io ho lavorato e non sono potuto and andare. Questo mi dispiace. Eh, io sono riuscito a prendermi qualche giorno, infatti non sono usciti in molti video ultimamente perché ci sono state appunto queste vacanzine dove ci si è potuti rilassare. Eh, vi volevo far vedere dove sono andato. Sono andato nella grotta Rio Martino del Monviso in Piemonte e volevamo entrare, però purtroppo al momento è chiuso, eh, è chiuso da un cancello, perché lì è tutto ghiacciato, non ci si può entrare, però tentiamo verso marzo di fare un altro video e poter entrare, fare questa esplorazione che ci piace tantissimo, ci ero stato quando ero bambino, non ci ero più stato fino ad oggi, eh, in questo periodo, ed è stato molto emozionante. Eh, non c'entra niente con il canale, però volevo farvi vedere appunto quello che eh, abbiamo fatto in questo periodo, quindi rimanete in queste zone di questo canale, se vi piacciono queste cose io ne posterò molte, molte altre, eh, quindi rimanete sintonizzati, continuate con il video e ci vediamo dopo, ciao! posto che praticamente non ci siamo non ci sono stato da almeno 27 anni non mi guardare così perché so che sono vecchio <ride> comunque eh, andremo a vedere il posto dove esce il fiume Po il famoso fiume, fiume Po d'Italia quindi andiamo a vedere perché lì ci sarà una grotta una grotta che si chiama Rio Martino e andiamo per russare la zona Perché comunque non potremo entrare Però C'è uno stop Però Mi sa che questo anno lo faremo Entrare nella grotta Quindi ci vediamo là sopra Oh Guarda che c'è il sole amore Guarda laggiù Vediamo così se si vede Sì Secondo me là sopra dobbiamo andare Là sopra Guarda che che paesaggi, ragazzi siamo arrivati a Crissolo no, prima non riusciamo a metterla a marcia eccoci qua che siamo arrivati siamo arrivati con la nostra macchina e guardate là c'è il sole là sopra molto bello noi dobbiamo andare praticamente sopra di qua che dovrebbe esserci la grotta adesso andiamo a vedere la cartina è molto suggestivo il paesaggio con queste case particolari. Eccola qua. Ma questa è proprio la cartina della grotta, Grotta Rio Martino, perché l'entrata è esattamente qui. E si va si va tutto così dentro la grotta per arrivare qua e qui si vedrà questa cascata ovviamente non ci si può entrare adesso perché è chiusa però lo faremo lì c'era il ponte che bisogna attraversare Attraversando tutto e poi salire sopra, salire sopra di là, e là in mezzo ci deve essere la grotta, e mi sa che la vedo già da qua, proprio là, deve essere là, esatto. E adesso saliamo di qua. di qua vediamo il cartello, ci vorranno un quarto d'ora per salire. Villa Crisolo, grotta di qua, vedete qua, grotta. C'è un bel sentiero battuto. Stiamo camminando tra la neve e è, è abbastanza faticoso perché è neve scivolosa, tutta ghiacciata e per quello che non ci si può entrare dentro la grotta. Perché lì è tutto ghiacciato. Allora non è delle migliori cose. Ma noi ci arriveremo. Adesso dobbiamo anche mangiare. Dopo un bel po' di camminata perché abbiamo sbagliato sentiero, siamo andati tutta dalla parte di là, siamo arrivati finalmente nel punto e adesso ve lo faccio vedere. Lei è stanca, è ripida, molto ripida. Vediamo qua, ci sono delle stallactiti e qua c'è la grotta qua dietro, esattamente qui qui sopra adesso ve la faccio vedere siamo arrivati siamo arrivati che emozione c'è tanta neve fresca e, e sprofondiamo tipo guardate quanto va profondo e dopo questa camminata finalmente eccola qua grotta rio martino Adesso c'è il cancello, non ci si può entrare, ma ci entreremo questo, questa primavera, ci sarà bisogno della guida. Ma almeno l'abbiamo vista. Guardate che roba, è davvero immensa. Com'è? Camere. Guardate che roba, pensate che qua si entra dentro fino a, a lì c'è una... una prima entrata dove ci si deve chinare e poi si arriva a un fiume, al fiume Po e poi dentro si arriva fino alla cascata, proprio dove nasce il Po. Chi vuole venire? 15 euro a persona, riduzioni per i gruppi e si viene a vedere questa meraviglia la che roba bello andiamo a vedere la, la targa che c'è qui dai diavo, io scivolo da morire qua, scivolo da morire, eppure ho le scarpe da neve perché si qui, c'è anche la neve e dobbiamo arrivare su sotto, sono le 4 e fra un po' diventa buio, quindi in grotta ci dobbiamo saltare. Ci siamo andati per terra, siamo andati per terra. Andiamo, che c'è il ponte che andiamo a casa. Già pensavamo che c'erano i lupi che ci rincorrevano e adesso mi sto guardando intorno apposta. <ride> Se ci rincorrono i lupi, ma siamo già arrivati. Boh Magari un orso, un orso polare. Bah. E fu così che noi abbiamo scalato i piedi del monviso andare alla grotta rio Martino. e adesso ci troviamo nel nel ponte vediamo così dove abbiamo la macchina esattamente là proprio là però saluto il più